Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a questo webinar di oggi sul tema del ruolo della società civile nel processo di allargamento UE ai Balcani Occidentali. E do la parola innanzitutto per i saluti iniziali, eh, prima al direttore del CESPI Daniele Frigeri. Grazie Raffaella. Buongiorno a tutti, benvenuti. Eh, intanto un grazie eh, in modo particolare ai nostri relatori di oggi e, e a tutti coloro che sono, sono collegati. Io ruberò pochissimi minuti eh, solo per introdurre un po' la, um, i lavori di questo, di, di, di questo seminario, di questo webinar. Una, una riflessione appunto sul ruolo della società civile nel, nel tema dell'allargamento che nasce all'interno di una collaborazione che abbiamo avviato eh, insieme a Osservatorio Barcani e Caucaso eh, con l'iniziativa centro-europea, l'INCE, che sta affrontando alcuni temi eh, centrali nell'agenda nell Uh, dell'allargamento, uh, un tema uh, di cui uh, a breve sarà disponibile il, il paper per cui abbiamo fatto altri due webinar all'interno di questa iniziativa, uh, riguardato la rotta balcanica che come sappiamo è di nuovo uh, al centro dell'attenzione, uh, oggi um, eh, la società, um, il ruolo della società civile una collaborazione appunto che, che è iniziata, ehm, è iniziata eh, da diverso tempo, che risale appunto al, a, al vertice ehm, del processo di Berlino, ehm, che ha rilanciato, diciamo così, o comunque il cui obiettivo era quello di rilanciare il ruolo della società civile all'interno di un processo eh, società civile che dal nostro punto di vista, appunto come, come istituto di ricerca, continua ad avere un ruolo, eh, un ruolo centrale, anche se eh, appunto la società civile è un, un soggetto ampio, complesso e che eh, come dire, richiede anche eh, come dire, da parte delle istituzioni una capacità di effettivo dialogo. E quindi questo è un punto, secondo me, secondo me centrale. Io non ruberei altro, altro, altro tempo. Di nuovo ringrazio i nostri relatori e, niente, buon lavoro per questa mattinata. Grazie, grazie Daniele. E do adesso la parola a Carlo Fortuna, Program Manager dell'Iniziativa Centro-Europea. E buongiorno a tutti, un saluto particolare naturalmente a tutti i coorganizzatori di questo webinar che si inserisce all'interno del progetto a regia regionale Western Balkan Six Facility cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Sono anche a portare naturalmente i saluti del Servizio de Relazioni Internazionale e Programmazione Europea e naturalmente il nostro segretario generale Roberto Antonione proprio per diciamo, l'implementazione di uno dei volets principali di fatto, del progetto Western Balkan Six Facility, che è naturalmente oltre a voler a tematiche che riguardano la connettività, che riguardano lo stato di diritto, ha una sua, una sua priorità, una sua specificità proprio nell'affrontare il ruolo e soprattutto le istanze della società civile all'interno naturalmente dei Balcani occidentali. A seguito di quel processo iniziato proprio qui a Trieste, quello ricordato da Daniele Frigeri, nel 2017 e che naturalmente poi è proceduto con tutta una serie di altri summit, quello di Sofia, di Poznan, di Londra, l'ultimo naturalmente quello in Slovenia. Questo è sicuramente un processo che eh, dal nostro punto di vista non solo deve essere monitorato, ma deve essere anche compreso in che termini? Nei termini di comprensione, di evoluzione di fatto del ruolo della società civile all'interno dei Balcani Occidentali, ma soprattutto nella comprensione del coinvolgimento della società civile e soprattutto nella ricezione delle varie istanze che da allora ad oggi si sono susseguite ormai come temi prioritari non solo nell'agenda politica degli Stati, ma anche di fatto come temi reali della vita quotidiana e in cui naturalmente nelle molteplici sfaccettature, istanze, la società civile stessa deve essere naturalmente eh, compresa e affrontata. In questo senso, ecco, permettetemi di dire che un, una tematica fondamentale eh, su cui naturalmente sia l'Unione Europea, ma anche di fatto gli Stati Balcanici stanno ora affrontando, è quella naturalmente del cambiamento climatico e della, della Green Transition, oltre a un'ulteriore tematica che naturalmente è all'attenzione di tutti noi, ovvero di fatto la tematica sanitaria legata alla pandemia. Eh, proprio lunedì qua a Trieste si svolgerà un importante meeting con l'OMS Europa e con gli stati dei Balcani occidentali, proprio per mh, capire e discutere le misure di fatto di implementazione e lo stato di fatto di attuazione di queste misure all'interno dei Balcani occidentali, che sappiamo che, hanno un impatto diretto e molto molto forte all'interno non solo appunto ripeto della regione degli stati ma anche della società vera e propria eh, sulla parte di tematica evidentemente ambientale eh, anche qui l'Ince sta lavorando costantemente con eh, gli stati ma anche con eh, la regione Venezia Giulia in eh, tutta quella di fatto facilitazione di quel volé eh, comunitario che riguarda proprio la transizione ecologica all'interno degli stati eh, se pensiamo ad esempio che è, diciamo uno dei, delle priorità dei valori ma anche degli attu dei Balcani occidentali è proprio la produzione di energia rinnovabile ma al contempo di fatto anche la produzione di un fortissimo eh, inquinamento legato ad esempio alle centrali a carbone tuttora attive, tuttora di fatto molto impattanti eh, anche a livello ovviamente sanitario all'interno della società eh, dei Balcani occidentali evidentemente queste sono tematiche e istanze che vorremmo comprendere come vengono recepite dalla società, dalle varie organizzazioni, quale ruolo hanno nell'interlocuzione con i governi, e qual è di fatto la ricezione e l'allineamento alle politiche settoriali anche dell'Unione Europea e come è cambiata la società civile eh, nei Balcani occidentali rispetto a queste tematiche e ad altre evidentemente dal 2017, ovvero dal Summit di Trieste in poi. Quale può essere naturalmente il ruolo di enti e organizzazioni come le nostre di supporto e effettivamente ehm, quale lavoro sostanzialmente si sta attuando. Eh, da parte nostra è abbastanza chiaro, oh, ci sono tre priorità, una priorità naturalmente è sicuramente quella ambientale che abbiamo detto prima, la evidentemente l'emergenza sanitaria e naturalmente un, un, grosso, un grosso sforzo fatto anche da quello che ho visto anche dal Ministero degli Esteri Italiano ma anche naturalmente da organizzazioni come la nostra è quello naturalmente sul coinvolgimento di fatto dei giovani e delle scuole sui quali eh, naturalmente abbiamo un'attenzione Comune anche con le organizzazioni qui presenti e con, e con Cespi. E, su questo naturalmente vi auguro una, un buon dibattito, un buon lavoro, eh, auspicando naturalmente il coinvolgimento anche di tutte eh, le persone e gli enti che si sono qui collegati. Grazie. Grazie, grazie molto Carlo per diciamo, i tuoi saluti che in realtà hanno anche introdotto gran parte dei temi appunto centrali nel, nel dibattito di oggi. E prima di dare avvio ai lavori, una informazione tecnica. Se ci sono domande, diciamo, lasceremo dello spazio a queste domande alla fine delle relazioni, e, però vi chiediamo appunto, di scriverle intanto in chat o ehm, eventualmente appunto prenotarvi in modo da ehm, poter, poter subito procedere diciamo, una volta finite le relazioni. E, e mi pare che dal punto di vista tecnico eh, non ci siano altre informazioni da dare. Eh, quindi diamo via ai lavori. Sì, qualche cosa ancora sull'organizzazione della giornata. Abbiamo cinque relatrici, eh, tutte donne incredibilmente. Oggi è un panel femminile di cui sono molto contenta di far parte perché è rarissimo. Quindi eh, diciamo è una, <ride> è una bella occasione. E avremo appunto come prima a intervenire, sarà eh, Serena Epis, ricercatrice dell'Osservatorio Balcani-Cauca su TransEuropa che sta lavorando insieme al team di ricerca appunto eh, CESPI Osservatorio eh, su questo lavoro di, di ricerca che, come ricordava Carlo, è mirato un po' a, ad analizzare il ruolo eh, della società civile che la società civile può avere nel processo di allargamento ehm, anche a partire un po' dal, da quello che è successo dopo questo, questo mh, avvenimento che è stato appunto il summit del processo di Berlino del 2017 che ha visto l'Italia protagonista e Trieste in particolare la regione Friuli Venezia Giulia e Trieste che ha eh, ospitato, ospitato l'incontro. Il tema di oggi appunto è il taglio della giornata di oggi è focalizzato su, sull'ambiente ehm, non solo perché e anche appunto evidentemente in parte dell'attività di ricerca eh, non solo per la rilevanza di questo tema come ricordava appunto Carlo la rilevanza anche nell'ambito delle politiche e, e l'indubbio eh, diciamo così l'indubbia necessità di cooperare in un ambito quale quello ambientale che per sua definizione non conosce diciamo non riconosce i confini nazionali ehm, ma anche proprio perché è una tematica che ha delle componenti diciamo così tecniche e in qualche modo pratiche ecco di cooperazione e ci interroghiamo un po' in termini generali se quanto lavorare su queste tematiche possa in effetti contribuire poi eh, al processo dallargamento dell'Unione Europea nei Balcani occidentali, eh, diciamo mh, proponendo strade un po' diverse anche, alternative rispetto a quelle che purtroppo sono incagliate, come sappiamo da da anni rispetto a questo processo. Quindi Serena appunto ci racconterà un po' della ricerca e seguiranno gli interventi di appunto eh, quattro eh, esponenti della società civile, due dei Balcani occidentali e due eh, italiane che ci racconteranno eh, un po' di esperienze pratiche, diciamo dal loro punto di vista. Eh, do quindi la parola a, a Serena, eh, non so se hai un PowerPoint da condividere. Grazie mille Raffaella e buongiorno a tutti. Io condividerei il mio PowerPoint, ditemi se funziona. Lo vedete? Perfetto, sì. Ottimo. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, io sono Serena Epis di Osservatorio Balcanica Trans Europa e eh, come accennato appunto vi presenterò eh, i risultati principali di questo lavoro di ricerca e di approfondimento che eh, è stato realizzato in collaborazione con la collega Anna Ferro del CESPI e grazie anche all'aiuto di Luisa Chiodi, direttrice di OBCT il quale si concentra appunto sul ruolo che la società civile eh, può svolgere nel processo di integrazione europea dei, dei Balcani occidentali. Come tutti sappiamo, la prospettiva di integrazione europea eh, dei sei paesi dei Balcani occidentali eh, risale ai primi anni del 2000. In particolar modo, durante il Consiglio Europeo di Salonico del 2003, l'Unione Europea ha delineato una chiara e precisa prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali, intendendola anche come un, un incentivo forte per la stabilizzazione della regione all'indomani dei conflitti che hanno portato proprio alla dissoluzione dellex Jugoslavia. Dal 2013 i sei paesi dei Balcani Occidentali sono stati coinvolti e impegnati in un processo di integrazione molto lungo e faticoso. Ad oggi sono due i paesi che hanno aperto ufficialmente i negoziati, quindi sono Montenegro e la Serbia, Due paesi, ovvero Albania e Macedonia del Nord, sono ancora in attesa del voto favorevole del Consiglio Europeo per l'avvio dei negoziati, mentre altri due paesi, ovvero Bosnia e Erzegovina e Kosovo, sono in un certo senso fermi allo status di paesi candidati. Da anni è chiaro che la politica di allargamento dell'Unione Europea si trova in una fase di, di impasse, una fase di crisi, i negoziati per l'adesione sono, sono avanzati con un ritmo piuttosto rallentato e questo è avvenuto a causa di fattori che sono attribuibili tanto alla parte europea quanto alla parte balcanica, per così dire. Da parte dell'Unione Europea è chiaro che le costanti divisioni interne eh, tra i paesi membri e i diversi veti di alcuni stati che sono stati imposti, per esempio, sull'avvio dei negoziati con la, con la Macedonia del Nord e l'Albania hanno in un certo senso impedito all'Unione Europea di adottare una politica coerente e credibile nei confronti dei Balcani occidentali. In diverse occasioni l'Unione Europea ha deluso un po' le aspettative, le promesse fatte ai paesi candidati, anche in casi in cui questi si erano dimostrati in grado di rispondere positivamente alle richieste e alle condizionalità europee. La fatica d'allargamento, la cosiddetta fatica d'allargamento, ha dunque inciso negativamente anche sulla potenzialità e sul potere negoziale e trasformativo dell'Unione Europea nei paesi dei Balcani Occidentali. Allo stesso tempo questa fatica d'allargamento da parte dell'Unione Europea si è in un certo senso trasformata in fatica da riforma nei paesi candidati dei Balcani Occidentali. Negli ultimi anni infatti si assiste ad un indebolimento delle istituzioni democratiche, ad un indebolimento della qualità democratica dei paesi della regione. La maggior parte degli indici di sviluppo democratico, come per esempio quello di Freedom House, nel 2021 definisce infatti tutti i paesi della regione come regimi ibridi, ovvero regimi nei quali accanto a degli elementi e alle istituzioni democratiche si affiancano elementi e pratiche governative di tipo più autoritario. Nel caso dei paesi dei Balcani occidentali è particolarmente evidente soprattutto il fenomeno della cattura dello Stato da parte eh, di interessi privati, interessi di partito, alle quali poi vanno aggiunti anche un alto livello di corruzione, minaccia all'indipendenza della magistratura, nonché attacchi ai media e, a, e, ai, e alle organizzazioni della società civile, fattori che nel complesso contribuiscono proprio a un deterioramento degli standard democratici il quale a sua volta ha un impatto negativo comunque di rallentamento rispetto appunto al processo di integrazione europea. Negli anni sono stati fatti diversi tentativi per rilanciare, per dare nuova energia a questo processo di integrazione europea e sicuramente il processo di Berlino è uno di questi, è un tentativo sicuramente di natura più istituzionale che è stato avviato appunto nel 2014 su iniziativa della Germania e che si è focalizzato su specifici settori come per esempio il rilancio economico, il rafforzamento della cooperazione regionale, il rafforzamento infrastrutturale e anche della connettività regionale. In un secondo momento il processo di Berlino ha anche riconosciuto l'importanza del coinvolgimento della società civile portando e creando proprio un vero e proprio forum della società civile di cui appunto si è già, si è già parlato e di cui successivamente la collega Mirka Votzenovic della ONG Serba The Young Researchers of Serbia ci potrà dare e fornire un'esperienza diretta appunto in prima persona. Oggi invece noi vogliamo concentrarci su un secondo tentativo fatto dall'Unione Europea per rilanciare il processo di integrazione che è stato appunto quello di rafforzare e incentivare il coinvolgimento della società civile all'interno del processo di integrazione stessa. Le organizzazioni della società civile nei Balcani Occidentali sono sempre state, fin dagli anni 90, per l'Unione Europea, così come per altri donatori internazionali, un alleato fondamentale, soprattutto perché venivano considerate e sono tuttora considerate un'avanguardia della transizione verso un regime democratico, quindi un pilastro fondamentale appunto per il consolidamento democratico dei paesi. L'intento, comunque la volontà e l'impegno dell'Unione Europea nel, nell'incentivare il coinvolgimento della società civile in realtà è venuto in un momento successivo, quasi come se fosse un'integrazione del tradizionale approccio all'allargamento dell'Unione dell Europea stessa, il quale si è spesso uh, focalizzato e si è spesso concentrato su un dialogo piuttosto stretto e chiuso tra in, in, i governi dei paesi candidati della, dei, Balcani, dei candidati all'adesione e i rappresentanti delle istituzioni europee e i leader europei, dall'altro lato. Questo approccio poco inclusivo. È stato evidente, per esempio, durante la precedente ondata di allargamento ai paesi dell'Europa centrale e orientale e anche nel caso dell'ingresso della Croazia. Proprio a partire dall'indomani da, dell'ingresso della, del, dell della Croazia nell'Unione un Europea, l'Unione Europea stessa ha rafforzato il suo impegno per supportare lo sviluppo e la crescita della società civile nei paesi candidati. Nei paesi candidati eh, all'ingresso la società civile europea può infatti essere un importante catalizzatore del processo di integrazione dal basso in quanto proprio strumento di democrazia partecipativa. Il ruolo più importante rimane sicuramente quello di monitoraggio dei negoziati di adesione, dell'adozione e del rispetto delle, delle norme europee introdotte. Grazie appunto al lavoro di monitoraggio le organizzazioni della società civile diventano un vero e proprio watchdog del lavoro dei governi garantendo da un lato la trasparenza del processo in di, di integrazione e dall'altro lato la responsabilità democratica del lavoro governativo. Una seconda funzione importante riguarda poi la funzione comunicativa. Grazie alle attività informative, alle attività di sensibilizzazione le organizzazioni della società civile riescono e sono in grado di avvicinare le tematiche legate al processo di integrazione europea ai cittadini comuni, favorendo di conseguenza l'emergere di un dibattito pubblico più aperto, inclusivo e sicuramente più informato. Infine, in una prospettiva regionale molto importante, soprattutto alla luce del passato comune dei paesi della regione dei Balcani occidentali, le organizzazioni della società civile possono essere un attore chiave per favorire la riconciliazione regionale e soprattutto il rafforzamento e il miglioramento dei rapporti eh, transnazionali tra i diversi paesi. Quindi l'Unione Europea ha progressivamente eh, posto sempre maggiore in, in importanza sul coinvolgimento della società civile nel processo di integrazione europea. Tuttavia è interessante notare come l'Unione Europea non abbia indicato un chiaro modello di inclusione di come la società civile dovesse essere inclusa nel processo di integrazione. E per questo è interessante notare come Serbia e Montenegro, che sono attualmente gli unici due paesi ad aver avviato i negoziati, abbiano in un certo senso adottato due modelli opposti di inclusione della società civile nei negoziati o comunque nel processo di adesione. Da un lato in Montenegro le organizzazioni della società civile sono infatti state coinvolte direttamente nei eh, gruppi di lavoro governativi che sono incaricati di redigere per esempio le posizioni negoziali e di valutare il processo di riforma man mano che questo avanza. In questo senso l'istituzionalizzazione del coinvolgimento della società civile è avvenuta proprio a livello governativo. Dall'altro lato invece in Serbia le organizzazioni della società civile non sono state coinvolte nei gruppi governativi ma hanno comunque trovato delle strade alternative per partecipare attivamente al processo di adesione. In particolare si sono auto-organizzate in diverse coalizioni tra cui la Convenzione Nazionale sull'Unione Europea la quale è stata riconosciuta come partner, come interlocutore eh, permanente da, da parte del Parlamento serbo. In questo caso la sua funzione è di nuovo più di monitoraggio in quanto le organizzazioni che partecipano alla Convenzione Nazionale Europea possono, possono avanzare raccomandazioni e commenti rispetto all'avanzamento del processo di um, integrazione, del processo negoziale che comunque rimane uh, prevalentemente nelle mani del governo. Quindi questo è interessante per notare come i due paesi abbiano appunto adottato modelli piuttosto um, differenti con gradi di istituzionalizzazione altrettanto differenti. Rispetto all'impatto della strategia europea sulla società civile, negli anni possiamo dire che eh, questa è stata piuttosto ambivalente. Ambivalente perché da un lato sicuramente il supporto tecnico-finanziario e ha favorito lo sviluppo e la crescita del settore nei paesi candidati. In particolar modo eh, l'Unione Europea è presto diventata il principale donatore eh, del settore, favorendo la, la nascita e la professionalizza, professionalizzazione di molte organizzazioni della società civile, le quali sempre più spesso hanno iniziato a dedicarsi a temi eh, legati eh, al, al processo di integrazione europea. In questo caso è giusto però ricordare che proprio questa concentrazione del lavoro e questa professionalizzazione delle organizzazioni della società civile ai temi legati all'Unione Europea ha in un certo modo messo a rischio eh, la credibilità e la, legittim la legittimità del settore stesso nei confronti dell'opinione pubblica e della cittadinanza che sempre più spesso tende a considerare queste organizzazioni lontane quasi dai propri eh, bisogni concreti e territoriali più vicine magari alle priorità tra virgolette imposte dall'Unione Europea stessa. Rispetto al secondo punto quindi alla promozione di un contesto istituzionale favorevole anche in questo caso l'Unione Europea ha avuto un impatto positivo in tutti i paesi della regione, infatti, sono state introdotte delle leggi, delle norme che eh, riconoscono e tutelano la libertà di associazione, la libertà di espressione e anche il diritto di partecipare ai processi decisionali. Per quanto riguarda invece il terzo punto, quindi la cooperazione tra società civile e istituzioni, qui rimangono alcune criticità. Sicuramente il, il processo di integrazione europea, ha eh, modificato, per così dire, il contesto all'interno del quale avviene l'interazione tra società civile e istituzioni. Nella maggior parte dei paesi, ad esempio, sono stati in introdotti, grazie proprio alle pressioni di Bruxelles, degli organi che sono stati preposti alla facilitazione della cooperazione tra società civile e istituzioni. Questi organi hanno preso, per esempio, le forme di uffici governativi piuttosto che di agenzie. Tuttavia questo è uno sviluppo positivo ehm, a metà, possiamo dire così, perché comunque questi organi, soprattutto la società civile, rimane in una posizione piuttosto debole e marginale e con poche possibilità di incidere anche nei processi governativi a causa proprio di um, un'inerzia da parte della, del, della politica, a causa proprio della mancanza di volontà politica di riconoscere nella società civile un partner di valore, un partner affidabile anche all'interno dei processi decisionali e del processo di integrazione europea. Il coinvolgimento nei processi decisionali rimane infatti insufficiente. Molto spesso le organizzazioni della società civile sono coinvolte nelle, coinvol nelle, co nelle consultazioni in una fase successiva e tardiva del processo decisionale. Rimangono quindi le consultazioni una pratica quasi ornamentale, come se fosse un esercizio per spuntare una, un punto su una casella senza però che eh, il contributo delle organizzazioni della società civile venga effettivamente eh, riconosciuto e preso in considerazione dai, dagli organi governativi, dalle istituzioni. Per questo motivo in conclusione possiamo dire che la società il processo di integrazione europea ha sì favorito un rafforzamento procedurale della società civile, ma non sostanziale, di nuovo procedurale perché c'è stato supporto tecnico e finanziario che ha favorito lo sviluppo del settore ed è stato anche facilitato un contesto istituzionale favorevole, tuttavia rimangono queste criticità in termini proprio di rapporto con le istituzioni e anche di, um, um, di rapporto anche con la cittadinanza e con l'opinione pubblica stessa. Tuttavia vale comunque la pena ricordare che la società civile rimane un, un partner fondamentale per l'Unione Europea e un pilastro fondamentale per la consolidazione democratica di questi paesi su cui l'Unione Europea stessa dovrebbe continuare a, um, a investire fortemente. Infine, um, giusto per citare che appunto nel nostro uh, report di ricerca abbiamo inserito anche il caso studio concentrandoci sui negoziati sul capitolo ambientale in Serbia e come abbiamo già sentito, come è stato già accennato, la scelta di focalizzarsi sul tema ambientale deriva un po' dal fatto che da un lato le tematiche ambientali stanno diventando sempre più una priorità e un tema di dibattito, di dibattito politico sia all'interno dell'Unione europea sia nei paesi dei Balcani occidentali. L'Unione Un Europea stessa, con l'agenda verde per i Balcani occidentali, ha investito molte risorse a supporto dei paesi dei Balcani occidentali per avvicinarli agli standard e agli obiettivi eh, dell'UE stessa in termini di lotta al cambiamento climatico e protezione ambientale. Dall'altro lato, anche perché all'interno dei Balcani occidentali, appunto come si diceva, i temi ambientali stanno diventando sempre più prioritari e questo, come vedremo anche eh, grazie alle testimonianze degli altri relatori, è evidenziato anche dall'emergere dall'emergenza di movimenti ambientalisti che stanno diventando sempre più incisivi anche sulla sfera politica dei diversi paesi, dei Balcani occidentali e allo stesso tempo in Serbia. Eh, appunto in Serbia, nello specifico, le organizzazioni della società civile ambientaliste sono molto attive, sono molto vivaci e si sono riorganizzate in diverse coalizioni, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale, per poter dare un apporto positivo, di incidere positivamente sul processo di integrazione europea. E su questo nello specifico eh, lascio sicuramente la parola a Milka Gubotzenovic dell'organizzazione Young Researchers of Serbia, che eh, sicuramente ci si potrà dare un, un contributo eh, molto molto interessante. Grazie mille. Grazie, grazie mille Serena. E grazie per i numerosi spunti presenti appunto nella tua relazione, eh, colgo l'occasione per dire che appunto questo lavoro che eh, Serena sta conducendo insieme a Anna Ferro ehm, appunto nell'ambito di, di questo progetto sarà disponibile orientativamente a fine mese e sarà reso disponibile sulle piattaforme insomma sia del CESPI sia di Osservatorio Balcani, includendo anche le, um, gli spunti che verranno diciamo dalla giornata di oggi e dalle altre attività previste. E ho detto, perdonatemi colgo l'occasione per dire che ho detto in precisione, prima le domande devono essere eh, scritte nella chat, non è possibile diciamo altra formula e, e vi chiedo se è possibile di eh, indicare a quale relatore sono rivolte eh, nel momento in cui le formulate. Eh, proseguiamo quindi e come già anticipato Serena eh, diamo la parola a Milka Zdenovic di questa eh, appunto Young Researchers of Serbia, questa associazione, eh, una ricercatrice e consulente che ha grande esperienza nel settore green e che eh, se ho capito bene era anche presente appunto al alla, eh, alcune riunioni della società civile nell'ambito del processo di Berlino. E, mh, grazie, vedo, perfetto, hai condiviso. Sì, Benvenuta e grazie. Sì, buongiorno a tutti. Grazie. Per venire, io all'inizio devo scusarmi perché questa è la prima volta che faccio una presentazione in italiano. Quindi, se avete qualche, qualche problemino a capire qualcosa, potete fermarmi e chiedere perché, un po', forse anche faccio per alcuni termini, utilizzo più inglese e quindi. Va benissimo, grazie, mi sembra che l'italiano sia <ride> sì. ottimo, non, non ti preoccupare, grazie. Grazie mille. Io sono Milka Gusdenovic, lavoro per l'organizzazione Young Researchers to Serbia che è basata a Belgrado, un'organizzazione che esiste per adesso 45 anni, quindi è fondata nel 1976, Um, in periodo quando in uh, ex-Yugoslavia esistevano poche organizzazioni che si occupavano di, di ambiente che, um, che erano praticamente associazioni di, di giovani scienziati, diciamo. Per questo è anche il nome di questa organizzazione, Young Researchers of Serbia, perché uh, era un'associazione di, di, di giovani ricercatori che in questi 40 passa anni è cambiata tanto, come tutto, tutto che è cambiato nel senso di società, di, di, di, di, di modi di fare in nostri paesi. Uh, noi abbiamo deciso di mantenere il nome Young Richers Serbia, uh, nonostante che non, lavoriamo, non siamo più giovani e non lavoriamo solo con i giovani, ma questo è anche rimasto come un bel ricordo per queste vecchie buone iniziative che, che esistevano in, in una società molto diversa. Uh, come maggiorità di, di, di organizzazioni che, che si occupano di ambiente, anche mia organizzazione, lavora in modi diversi. Uh, prima di tutto lavoriamo sulle educazioni, Uh, lavoriamo con i giovani, uh, stimoliamo il coinvolgimento dei giovani in diverse attività. Qui a queste prime foto potete vedere, vedere um, alcune delle nostre iniziative svolte con, con i giovani, uh, quindi tra, um, lavoriamo con le scuole, lavoriamo con uh, università, con uh, uh, gruppi che non sono formali, in diverse diversi gruppi di giovani, uh, a parte di questi, diciamo, le cose abbastanza uh, di attivisti e pratiche nel, nel in settore ambientale. Lavoriamo tanto sull'educazione, uh, lavor lavoriamo sulle politiche ambientali a livello nazionale, regionale e anche internazionale. Uh, lavoriamo sul uh, networking. Uh, stimoliamo cooperazione con diverse istituzioni a livello locale, uh, ma, also, um, ma anche sul livello nazionale, quindi il livello di attività è veramente diverso e penso che vedendo queste foto potete capire un po'. Uh, come ho de già detto, questa è una cosa abbastanza tipica per uh, tutte le organizzazioni, perché uh, tematica ambientale è così complessa che veramente non riusciamo a fare solo una cosa per risolvere problemi, quindi facciamo uh, diverse cose che con, uh, con i diversi gruppi di, di cittadini e con uh, diverse istituzioni. Uh, come già detto all'inizio, la mia organizzazione esiste per tanti anni, ma quando è, quando, è, quando è formata la mia organizzazione erano tempi diversi e praticamente in ex Yugoslavia e in Serbia non esistevano so, chiamate NGO um, organizzazioni, non, organizzazioni non governative come, come sappiamo che sono oggi. Uh, Negli anni '90 uh, Serbia aveva tanti, tanti diciamo, uh, tanti, ci sono successi, tanti cambiamenti in società e anche con uh, modo da, da, con modo di funzionamento, funzionamento e, e modo da fare di, di, di organizzazioni uh, di società, società civile. Uh, in anni 90, durante il regime di Milosevic, la maggiorità di organizzazioni che erano, si sviluppavano e che funzionavano erano queste che, che, che si facevano, avevano, diciamo, focus sui diritti umani, sul, sul conflict resolution e cose simili, perché in questi periodi queste erano priorità. Noi ambientalisti eravamo sempre presenti. Anche noi facevamo le cose, ma non eravamo così visibili. Uh, in questo periodo, negli anni 90 del secolo scorso, che è molto importante per lo uh, sviluppo di società civile in Serbia, ma penso anche nei Balcani, uh, si è formata una diciamo, opinione pubblica abbastanza negativa uh, in confronto di, di, di organizzazioni che, che promuovevano le cose che erano diverse di cose che facevano politici. Per questo ho scelto questa illustrazione qui come un fumetto che, che, che spiega bene come è il contesto della società civile in Serbia e nei Balcani e purtroppo questa è una situazione che dura più di 20 anni. Quindi quando, quando uno dice che, che lavora per un'organizzazione non governativa tutti hanno diverse, diverse, diverse idee cosa significa e come potete vedere qui la uh, parte di, di, di cittadini pensa che lavorare per un'organizzazione vuol dire lavorare per, uh, do, per uh, una comunità di donor internazionale che ti dà soldi e tu devi promuovere le loro idee, idee in tuo paese. I politici pensano che la maggiorità di noi che lavoriamo per... Uh, Uh, lavoriamo per um, società civile, facciamo solo bla bla bla. È diverso di questo che parla Greta <ride> in confronto di cambiamenti climatici, che dice che i politici dicono bla bla bla, ma nei nostri, nostri paesi loro ce l'hanno questa idea di che cose che noi, che noi parliamo non sono per loro spesso anche non realistiche e sono cose che sono ogni tanto vanno qualificate come una perdita di, di tempo per loro, perché loro ci hanno un'agenda diversa. Uh, ci sono anche donor che pensano che noi con uh, i soldi che abbiamo come supporto da, da loro parte facciamo le cose che sono abbastanza rischiose. Su livello personale eh, potete vedere sotto uh, che le persone che, che amici e parenti non sono mai sicuri su questo cosa noi facciamo perché è difficile ogni tanto capire è che, che fa, fanno organizzazioni nel senso che sono le cose abbastanza progressive spesso per la società dove siamo. Noi pensiamo che... Siamo supereroi, combattiamo le, le cose che sono importanti. In realtà, stiamo tirando un grande asino che veramente, anche con, con integrazione in Unione Europea, è un animale forte e non si muove. Uh, ho scelto ancora due illustrazioni: queste sono le, le, le illustrazioni che abbiamo fatto l'anno scorso per una campagna. Uh, che, che in Serbia e queste due foto presentano come, come quando uno vuole avere informazioni sulle uh, tematiche ambientali eh, a sinistra a destra una che, che illustra come si fanno decisioni sulle tematiche ambientali ma anche altre te tematiche quindi se volete avere informazioni come è stato di ambiente, eh, come avere la data per formare opinioni, eccetera. Uh, spesso si si, si si notano difficoltà perché il um, le persone che lavorano per le istituzioni pensano che queste informazioni sono, sono loro e, e spesso non, non vogliono condividere, nonostante tutte le leggi e tutte le, tutte le obblighi che hanno anche per condividere informazioni. Quindi il ehm, contesto è abbastanza difficile, è, è difficile, sì, il contesto in cui lavoriamo è complesso è, Uh, partire di questo accesso a informazioni e partecipazione in processi dove possiamo esprimere le nostre opinioni non, non sono, uh, non sono mh, mh, Constante, diciamo che ogni tanto con i cambiamenti di governo in tutti, tutti i paesi, in tutti i nostri paesi, succede che abbiamo un po' di, di crescita, di collaborazione o qualcosa tra uh, società civile e istituzioni, ma spesso troviamo un muro che è proprio difficile di, di, di, di passare. Uh, noi, tra, tra di noi, uh, diciamo che... in in Serbia, ma anche in tutta la regione, tutti i Balcani, eh, organizzazioni che si occupano di ambiente sono numerosi. A livello nazionale eh, collaboriamo prima di tutto sul livello di progetti, quindi facciamo, facciamo progetti insieme, sviluppiamo come tutti i progetti, e facciamo, eh, implementiamo queste attività e poi sviluppiamo eh, continuiamo a sviluppare altri. Lavoriamo insieme sulle politiche ambientali e facciamo advocacy, quanto e è, è dove è possibile. Um, siamo ben connessi, abbiamo diverse coalizioni, diverse reti. Io ho fatto qui un piccolo elenco solo per farvi capire di dire che, che che materie parliamo tipo Climate Forum che si occupa di cambiamenti climatici, Natura 2000 Resource Center è una rete di, di più di 50 organizzazioni che, che lavora sulla protezione di, di natura e eh, introduzione di, di Natura 2000 in Serbia. Uh, Green Chair, eh, questo è una, una, un gruppo di organizzazioni molto interessante perché uh, Green Chair è stesso tempo un meccanismo di partecipazione di organizzazioni uh, di Serbia in uh, Parlamento serbo. Uh, praticamente noi in Parlamento abbiamo fatto un memorandum con Parlamento serbo e con uh, uh, uh, Environmental Committee, questo è... Uh, non lo so in italiano ma uh, un ente di, di parlamento che, che si occupa praticamente un gruppo di parlamentari che, che, che si occupa di tematiche ambientali e ogni volta quando loro uh, si incontrano invitano anche rappresentanti di, di società civile. Quindi questo è uno di importanti meccanismi diciamo di collaborazione con le istituzioni. In questo momento purtroppo non funziona bene perché in Serbia abbiamo un Parlamento uh, molto, molto strano. La collaborazione è un po' bloccata ma nonostante tutto riusciamo comunque almeno a avere qualche comunicazione con loro. A livello balcanico regionale uh, ci sono, posso dire che anche questo livello collaborazioni sono buone, abbiamo uh, collaborazione co correlata con integrazione UE, è uh, iniziata tanto tempo fa, uh, prime iniziative erano in 2000 uh, con uh, Rerep. E questo Rirep era un programma che è iniziato di uh, uh, Commissione europea che praticamente uh, stimolava la prima collaborazione tra i paesi di ex Yugoslavia sulla, sulla tematica ambientale. In questo periodo, nel 2000, era abbastanza difficile. Uh, per, per le istituzioni per collaborare c'erano tanti ostacoli Uh, allo stesso tempo, quando Commissione Europea ha iniziato queste iniziative tra istituzioni, ha, hanno formato anche un gruppo di, hanno coinvolto anche un gruppo di, di organizzazioni che seguivano questi, questi processi e che erano sempre presenti. Uh, dopo, come continuo di queste iniziative di, di, di collegate con REREP in due, uh, 2005, è iniziato supporto di diretto supporto di Commissione europea eh, Società Civile di Balcani relativo con eh, con eh, negoziazioni con Chapter 27 quindi con, con, con questo capitolo di, di, di negoziazioni che si occupa di amb amb ambiente e cambiamenti climatici. Eh, da 2005 fin da oggi ci si c'erano e ci sono sempre qualche, uh, diciamo, rete, ci sono iniziative che uh, fanno, uh, ci danno opportunità a, a seguire cosa succede in processi di, di negoziazione in diversi paesi dei Balcani, allo stesso tempo ci dà opportunità di andare a Bruxelles e uh, partecipare nei diversi incontri tra Commissione europea e con le nostre istituzioni oppure solo tra Commissione europea e noi e per esprimere il nostro punto di vista sul, sul tutto processo, su tutto il processo, presentare anche problemi locali che spesso da nostre istituzioni sono nascosti perché um, questa relazione di nostre istituzioni con l'Unione europea e con la Commissione europea è un po' può Essere un po' difficile. non lo so neanche come definire. Milka, <ride> sì. Scusa sì. se ti interrompo, ti devo chiedere di avviarti un po' le conclusioni, un paio di minuti. Ok, va grazie. bene. Quindi sì, grazie. Comunque, per uh, Trans, uh, uh, sì, anche sul livello regionale ce l'abbiamo diverse reti che si occupano, su, quindi, come ad esempio, Bionet, che, che è rete di, di gruppo di organizzazioni in cui lavora sul, sul biodiversità. Uh, sul livello transnazionale, come anche su altri livelli, lavoriamo sui progetti, abbiamo diversi reti e gruppi e lavoriamo sul, sulle politiche. Uh, quali sono le maggiori sfide e ostacoli? Uh, quindi, uh, come ho già detto in, um, parlando prima, che non è facile, ci sono tante cose e i nostri paesi hanno passato un periodo difficile adesso uh, ce l'abbiamo uh, un periodo uh, di, di, di diciamo in Serbia almeno sviluppo economico forte che influenza negativamente la uh, protezione dell'ambiente quindi è eh, molto difficile uh, anche lavorando con i cittadini convincere i cittadini che è importante per proteggere l'ambiente in questo periodo quando quando loro vedono solo questa propaganda politica con, con sviluppo economico. La uh, nostra società in Balcani cambia, il uh, consumismo è in crescita e con questo consumismo che cresce tanto è anche uh, difficile uh, influenzare i cittadini, specialmente giovani, e convincerli per, per occuparsi più di... di, di di protezione di ambiente, uh, C'è mancanza di cultura del dialogo e della cooperazione tra organizzazioni e istituzioni, associazioni. Uh, noi organizzazioni abbiamo difficoltà nel senso che il nostro lavoro è basato sui progetti. Uh, C'è mancanza di professionalità per uh, uh, lavorare sul livello politico e ogni in, Tanti casi ce l'abbiamo insufficiente uh, sul sostegno da parte dei cittadini per le cose che facciamo perché come già detto spesso è promosso questo sviluppo economico come priorità nonostante tutti, tutti i danni che fa ambiente e tante altre cose. Uh, foto a sinistra è uh, prima pagina di, di un, una cosa che abbiamo pubblicato recentemente che Serena uh, Uh, già, già uh, notato questo è uh, shadow report uh, un uh, un rapporto annuale che produciamo come coalizione coalition 27 coalizione di, di, di uh, organizzazioni in serbia che segue queste uh, negoziazioni e questo uh, rapporto è nostra nostro uh, presenta Uh, in questo rapporto presentiamo i nostri dati, le nostre opinioni, come va il pro, processo di integrazione uh, di Serbia in Unione Europea e come, come è la situazione con l'ambiente uh, uh, in Serbia. Il uh, processo di Berlino, devo dire, per, uh, come abbiamo sentito prima, è stata una cosa molto importante anche per la società civile. Ma per noi che si occupiamo di ambiente eh, non è portato tanti cambiamenti, eh, nel senso che eh, non sono state fatte tantissime iniziative o incontri o anche non, non abbiamo partecipato tantissimo in, nelle, nelle, nelle conferenze o, o diverse cose organizzate. Abbiamo partecipato, ma questo non, non era sufficiente per, per influenzare altri progetti. Sì. Una cosa che è molto importante è che il risultato del processo di Berlino è Green Agenda, quindi uh, anche uh, in um, questo ultimo incontro in Slovenia, in Bordeaux, uh, hanno, eh, eh, tutte le paesi hanno citato di action plan per la Green Agenda, c'è supporto um, anche finanziario per uh, um, Green Agenda in Balcani, quindi questa è una cosa che diciamo è per ambiente e anche per noi organizzazioni che si occupo, occupiamo di ambiente, è importante Green Agenda. Um, io qui ho messo questa foto di, di queste batterie perché uh, adesso in Serbia abbiamo una situazione che un po' uh, come dire presenta una cosa che um, è un po' contraddittoria con tutte le idee, tutte le... Um, tutte le Tutte le iniziative che sono presentate da parte dell'Unione Europea. Um, cosa, cosa, cosa intendo con questo? Quindi abbiamo um, in un parte abbiamo tutto il processo di integrazione, e parliamo di uh, uh, EU a, qui, a chi e tutte le cose che Serbia deve fare per migliorare la um, situazione con l'ambiente, fare riforme, introdurre nuove leggi, introdurre nuove pratiche. Allo uh, stesso tempo abbiamo uh, un'azienda grande che è interessata a fare um, un grandissimo progetto di miniera uh, per scavare litium in Serbia e abbiamo supporto di leader o ex leader europei tut, tut, per questo progetto che è abbastanza irritante per tutti gli ambientalisti perché uh, sapendo che Serbia non può Uh, fare tutto non può, non può realizzare questo progetto in modo sicuro per ambiente uh, sentire che anche per cittadini è abbastanza porta confusione sentire che, che una parte si parla di una cosa e in pratica si fanno altre cose quindi um, questo ho messo come due cose che sono un po' una contro l'altra, abbiamo Green Agenda che, che, che intende promuovere alcune cose e abbiamo uh, realtà che è un po' diversa e che si supportano cose diverse. Uh, comunque, dopo tutto questo, per adesso sbrigare un po', volevo dire che uh, uh, guardando in ultimi anni, uh, sì, è chiaro che tematiche ambientali sono... La cosa che, uh, che può, può essere, può facilitare uh, collaborazione tra i, tra i paesi e può anche essere utilizzata per, uh, per uh, facilitare il processo di integrazione dei nostri paesi uh, in Unione Europea. Stesso tempo, uh, i nostri paesi, la uh, situazione abbastanza... Uh, Difficile con le infrastrutture e con tutto questo che, che serve per uh, avere protezione ambientale per, sul, sul, sul certo livello, quindi uh, ci, ci vogliono tanti investimenti per, per arrivare uh, a livelli che sono abbastanza uh, richiesti con, con uh, legge europea. Uh, la società civile, i Balcani, noi capacità la ce l'abbiamo. Ci mancano uh, ci manca un po' di, di, di supporto di anche questa uh, collaborazione con le istituzioni. Ma penso che l'entusiasmo sempre c'è, e, e anche la, la voglia di, di supportare il nostro governo e anche uh, supportare il governo a livello uh, locale per. Uh, per migliorare, per, per come dire, facilitare questo processo di integrazione. Quindi io sono aperta per le domande, dopo adesso mi fermo, scusate che... Grazie, no, grazie, grazie, veramente invece complimenti per il tuo italiano, è stato perfetto, ah. è capito tutto. E Speriamo grazie. anche, ho visto sulla lista di ragazzi che ci sono alcuni ragazzi che ce l'hanno nomi, di, di, che sono probabilmente con... Se nomi di, di paesi di ex Jugoslavia, forse per loro era più facile alcune cose a capire. Assolutamente, grazie di questa grazie. panoramica molto interessante. E proseguiamo quindi appunto, sì, lasciamo le domande alla, alla fine e, e proseguiamo con un'altra eh, attivista del, del, della regione, eh, Rea Nepravista, che è policy officer ehm, del WWF in Albania. Eh, condivido io le slide, giusto Rea? Aspetta, che sì, grazie, no. grazie Raffaella. Eccoci qua. Okay. Okay. Si vedono? Sì. Perfetto. Allora a te io spengo il mio microfono. Grazie a tutti. Um, io sono, sono Rea, appunto lavoro per il programma delle acque dolci del WWF Atria in Albania. Il WWF Atria in Albania ha una presenza piccola. Um, eh, quindi non, non è un'organizzazione ben stabilita ehm, e con, ehm, diciamo con tanti progetti, ma eh, siamo concentrati sulla protezione dei fiumi. Ehm, nelle prossime slide ehm, vi posso far vedere uno dei fiumi eh, che noi abbiamo, ecco questo, è il fiume Valbona. Uh, si trova al nord dell'Albania, è un parco nazionale, uh, come vedete uh, un parco nazionale è una delle più alte, al alto livello di protezione da, da, per quanto riguarda l'ambiente eh, non si potrebbe in teoria ehm, costruire neanche, eh, neanche una piccola baracca, Figura, figuriamoci eh, dei comunque dei, ehm, investimenti di infrastruttura di questo livello Ecco, questo è, è, è un po' illustra quello che è successo al fiume Valbona un fiume, ehm, un fiume appunto che si trova al parco con grandi valori ehm, dal punto di vista ambientale e del, eh, della biodiversità, ma poi vi parlerò un po' più, eh, più in specifico eh, su Valbona. Adesso volevo farvi un po' il panorama generale del, del programma eh, in Albania appunto. Um, il tema idroelettrico, mentre, mentre, eh, mentre il direttore stava facendo la sua introduzione, io mi sono scollegata in, a un certo punto perché qua abbiamo avuto un shortcut di energia elettrica. È una cosa che succede spesso in Albania perché noi ehm, abbiamo una sovradipendenza eh, del settore eh, sul, eh, sull'idroenergia appunto tutta l'energia che noi produciamo viene dall'acqua e poi quando non riusciamo a produrre questa tutta l'energia perché appunto non piove, e ultimamente con i cambi climatici abbiamo degli anni in cui la siccità è molto alta appunto noi importiamo l'energia elettrica dai paesi da, da altri paesi e mh, ultimi negli ultimi dieci anni solo nel 2018 siamo riusciti a coprire le nostre, eh, le nostre mh, bisogni nazionali in tutti gli altri anni abbiamo comprato con un prezzo anche alto all'estero un altro problema dell'idroenergia dell in Albania è la costruzione delle idroelettriche appunto come vedevate a Valbona dentro i parchi nazionali che sono delle zone dove c'è una protezione stretta ambientale le valutazioni degli impatti ambientali per i progetti idroelettrici ma non sono, ehm, lasciano desiderare nel senso che sono di una qualità molto bassa, a volte sono dei processi fittizi e non sono eh, delle valutazioni appunto ehm, ehm, serie che vanno fatte come dovrebbero essere fatte. Partecipazione pubblica, la legge albanese riprende la convenzione dell'Argus ehm, appunto sull'informazione eh, eh, partecipazione pubblica e eh, l'accesso alla giustizia per quanto riguarda eh, appunto i, i progetti ambientali eh, sulla carta ovviamente perché poi quando vediamo il modo in cui sono stati fatti questi questi progetti eh, la maggior parte o hanno messo delle firme false o hanno incluso addirittura persone eh, morte dentro le, le, le liste della partecipazione pubblica eccetera quindi diciamo che le comunità locali che vivono nelle aree dove vengono, um, dove, eh, appunto, vengono costruite le idroelettriche non sono, eh, non sono state coinvolte in, questo, in, in questi processi. Um, e poi uh, il problema che noi abbiamo appunto uh, varie volte um, a, a, appunto presentato ma anche con, uh, a livello di politica col governo e anche con l'Unione Europea è il fatto delle idroelettriche piccole. Um, quando parliamo di idroelettriche grandi, quelli del che sono state costruite durante il tempo del comunismo che producevano grandi quantità di energia eh, loro eh, appunto sono, questa è una realtà de, dell'Albania e poi negli ultimi 15 anni ci sono state prodotte idroelettriche piccole che portano pochissima energia fino a 2 MW anche fino a 15 MW ma comunque è piccola rispetto ai danni ambientali che portano quindi anche all'interno del, diciamo del settore idroenergetico le scelte che sono state fatte sono state sbagliate eh, queste scelte sono state fatte non tanto per, per avere tanta energia ma più che altro perché mh, essendo parte di un sistema di sovvenzioni portavano profitto a, questi, a queste imprese che hanno investito su queste progetti. Quindi diciamo non solo l'ambiente è stato l'ultimo sulla lista delle priorità ma anche l'energia stessa non è tanto importante quanto il profitto dei singoli privati a scapito dell'interesse pubblico eh, del, del paese. Ecco, ehm, quindi gli obiettivi che noi abbiamo come, come organizzazione sono uno, a livello poli di politiche, quindi la riduzione e l'eliminazione di queste sovvenzioni all'idroenergia, idro perché loro sono sulla base del fatto che sono state costruite in modo selvaggio così tante idroelettriche, e la seconda cosa che facciamo, che è quella mia preferita, <ride> è il supporto a livello comunitario, e il supporto alle comunità locali nella lotta contro le idroelettriche, perché abbiamo ehm, in albania un grande movimento di piccole comunità eh, dal nord al sud che hanno eh, in diversi modi hanno contrastato questi, questi progetti e hanno dato respiro anche a un, uh, un movimento ambientalista più diciamo più più grande nel paese um, la prossima slide, ecco il fiume Valbona che vi ho fatto vedere prima, è un fiume importante, è un fiume in realtà piccolo, però è, è importante perché fa parte di questo parco nazionale di una bellezza unica, è eh, veramente un posto bellissimo dove si potrebbe anche sviluppare un ecoturismo eh, sostenibile. E poi è anche un posto dove sono nate tante fiabe, leggende, insomma, eh, anche folkloristiche dell'Albania, quindi è molto è un posto molto conosciuto, molto importante anche nell'immaginario collettivo. Eh, nel, il che, che, I problemi che sono stati scontrati a Valbona sono quelli che dicevo prima, perché sono tipici, cioè eh, idroelettrica dentro un parco nazionale. Eh, mancanza di consultazioni pubbliche, eh, ehm, problemi con, con gli attivisti, eh, mancanza di licenza, eh, della, della impresa eccetera, un, un, una, una serie di problematiche. Ci sono state negli anni una serie di proteste, mobilitazione comunitaria della società civile, della comunità stessa di Valbona eh, insieme a, insieme a eh, diciamo in collaborazione con il gruppo degli ambientalisti di, di, di Tirana appunto a livello più centrale eh, proprio dopo sei anni dopo cinque anni di, di, di, di questi casi siamo andati anche, anche nelle, cor ehm, ehm, nelle corti quindi abbiamo eh, portato delle cause legali contro una serie di, di appunto ehm, eh, di, di problematiche ehm, e proprio a luglio di quest'anno quest la Corte Suprema dell'Albania ha fermato, ha Speso queste due idroelettrico sul fiume eh, dicendo che appunto sto, si devono, devono essere ferme fino a, a una decisione finale su tutti, tutti i punti del fiume che noi abbiamo portato appunto davanti al giudice um, ecco, non, non, magari non vi prendo troppo tempo su, sulle specifiche ma giusto volevo, volevo um, appunto parlare della parte giudiziaria perché il diciamo che tutte le cause che noi abbiamo portato, le cause giudiziarie che abbiamo portato davanti alla Corte sul, sul Valbona sono un po' uh, servite come una specie di test per il funzionamento dei sistema giudiziario perché alla fine tutte, um, uh, tutte le infrazioni che ci sono uh, vengono uh, in ultima istanza vanno dal giudice e quindi è il sistema giudiziario quello che decide se la legge funziona veramente o no. E fino all'anno scorso devo dire abbiamo avuto sempre un, un grande muro su, davanti al sistema giudiziario perché um, av abbiamo avuto un sacco di, di uh, decisioni negativi finalmente, probabilmente anche grazie alla riforma giudiziaria che sta succedendo, riforma della giustizia che sta succedendo in Albania negli ultimi anni, promossa tra l'altro dall'Unione Europea ehm, abbiamo iniziato a vedere dei cambiamenti positivi, infatti quest'ultima ulti, quest quest decisione ha dato, ha dato molto coraggio anche ai eh, agli attivisti e alle comunità per continuare la loro lotta. In un certo senso questo, questa, questa pressione, questa influenza che noi uh, abbiamo fatto utilizzando un caso particolare a uh, incide come diceva anche nel, nel funzionamento dello Stato di diritto perché appunto mette una precedente uh, che poi verrà utilizzato speriamo nei casi simili di altri fiumi e di altri casi eh, ambientalistici in Albania questo poi eh, eh, ha, il suo, diciamo, ha il suo impatto anche a livello di democrazia perché appunto f, eh, richiede più partecipazione pubblica eh, verso il governo eh, per queste cose e anche eh, a livello di politica, a livello proprio di, di, di pianificazione strategica dà un segnale al, al governo di, di eh, che fino ad oggi, negli ultimi trent'anni, hanno sempre ehm, diciamo, favore, eh, avvantaggiato il progresso a, a scapito delle politiche ambientaliste e della protezione dell'ambiente, mentre noi stiamo cercando di ribaltare un po' questo, questo equilibrio verso l'ambiente. Prossima slide, uh, dove appunto mi occupo del uh, un po il, come è collegato tutto questo con l'integrazione europea. Uno degli strumenti che noi abbiamo in mano e che usiamo uh, quando, uh, per fare più pressione è il nostro ruolo da watchdog verso il governo. È appunto il progress report dell'Unione Europea, che viene pubblicato ogni anno, um, è uno strumento. Utile dobbiamo dire che, soprattutto negli anni, è migliorato anche nel riflettere le nostre, le nostre preoccupazioni e i eh, nostri diciamo commenti che abbiamo portato. Un altro strumento importante, almeno per quanto riguarda l'acqua, è la Water Framework Directive, la direttiva del, del, sull'acqua dell'Unione Europea, che sta iniziando a essere trasposta anche in Albania, anche se comunque ci vorrà tanto tempo, perché è una direttiva molto complessa. E, L'Unione Europea dà un'assistenza tecnica al governo albanese per rafforzare le istituzioni e per cambiare appunto la, tutta la legislazione per, per, per, eh, eh, in modo da, da essere più eh, vicino appunto alla direttiva dell'Unione Europea sull'acqua. Eh, C'è un, un terzo punto di contrasto con, con l'Unione Europea, eh, eh, almeno... De, nella, nella posizione del WWF ma non sono nella posizione in generale della società civile ambientalista in Albania per quanto riguarda l'energia perché l'Unione Europea considera l'energia idroelettrica rinnovabile invece noi infatti spinge i paesi, eh, paesi eh, in adesione a produrre più energia rinnovabile mettendo un appunto eh, una percentuale annuale da, da Uh, da adempiere e in realtà poi quindi eh, eh, però il proble i problemi sono due, il primo è che comunque noi come WWF ma anche come società civile non consideriamo eh, l'energia dell'acqua rinnovabile se vediamo tutti i danni ambientali che, che, che fa in realtà e la seconda cosa che è più importante della prima perché la prima secondo me è, è discutibile ma la, la cosa più, più secondo me più, più grave è il fatto in, il modo in cui è stato fatto in Albania quindi non rispettando una serie di criteri cioè non è tanto eh, l'acqua in sé quanto il fatto che l'Albania ha distrutto tutti i fiumi eh, eh, e per produrre elettricità senza, eh, senza nessun criterio di tipo ambientalistico ecco quindi questo è più che altro eh, non è tanto sul principio quanto nel, nelle modalità in cui eh, è stato fatto. E passerei al prossimo slide per delle ultime sono ancora in tempo, sì, per delle ultime raccomandazioni. Allora, per quanto il WWF Adria è un network regionale eh, che comprende alcuni paesi balcanici. Ehm, allora, eh, in generale, noi questa lotta sui fiumi, come dicevo, proprio perché i fiumi sono in delle parti remote del paese... In dei posti, magari dei villaggi dei posti piccoli dove eh, ci sono delle comunità piccole eh, il coinvolgimento e la lotta contro queste idroelettriche viene sempre dal basso questo probabilmente eh, e quindi poi viene riportato a livello nazionale dalle NGO più, eh, più nazionali cioè a livello nazionale centrale e qui ho notato che manca un po' la collaborazione magari con NG italiane oppure europee cioè perché um, le ONG europee probabilmente sono più focalizzate su progetti di protezione dell'ambiente ma anche di sviluppo sostenibile e sono magari più lontane dalle cause che proprio vengono dal, dal, dal territorio. Che che vengono dal basso Uno dei, una raccomandazione che, che, che mi viene in mente è proprio probabilmente rafforzare la collaborazione oltre le frontiere eh, in modo trasversale appunto facendo del, del, del gemellaggio e scambio collaborazione con cause, con cause simili in altri paesi europei quindi senza passare dal livello di politiche centrali eccetera ma cercando di, di creare una rete di solidarietà eh, di comunità e di paesi diversi che si aiutano eh, ehm, a vicenda e, e, e creano queste reti trasversali di, di collaborazione. Ecco, um, questo più o meno ho cercato di, di, <ride> di mantenere i limiti del tempo e se avete delle domande poi dopo sono sarò felicissima di rispondere. Grazie. Grazie, grazie a te Rea per i numerosi spunti, per essere stata nei tempi, quindi va benissimo e, eh, passo subito la parola perché appunto vorrei cogliere alcuni degli spunti ma anche io mi taccio e lascio spazio successivamente al momento di discussione e quindi do la parola alla prossima relatrice che è Cecilia Corsini dell'Associazione Callipolis di Trieste. Non ti vedo Cecilia nella linea qui sopra, ma eccoti ora sì. Ciao, buongiorno a tutti, condivido il mio schermo. Eh, intanto ringrazio per averci invitato a essere presenti stamattina e ringrazio anche i relatori precedenti perché sono stati... Scusami Cecilia, eh, posso, posso chiederti se riesci a sì? metterlo un po' più grande? Ah, sì, eh. scusami, mi sono dimenticata. No, figurati, oh. figurati, grazie. Così si vede meglio, no? Sì, perfetto, grazie. E sì, volevo dire che sono state interessantissime le presentazioni precedenti e sarebbe bello poi approfondire assieme quello di cui avete parlato. E noi vi racconteremo l'esperienza dei progetti che Caldipolis ha realizzato in Albania in termini ambientali, ma diciamo anche di sviluppo sostenibile, come ha appena detto Rea, no? E due parole su Callipolis. Callipolis è un'associazione um, di promozione sociale, è nata nel 2006 e ha l'obiettivo di migliorare la vivibilità degli insediamenti umani in Italia e all'estero. Ci basiamo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle, delle Nazioni Unite in particolare sull'obiettivo 11 quello che riguarda le eh, comunità e le città eh, sostenibili. Eh, lavoriamo in Friuli Venezia Giulia, lavoriamo in, in Piemonte e poi lavoriamo anche all'estero, in Albania e nei Balcani, eh, sull'inclusione sociale, sulla riduzione della povertà urbana, sullo sviluppo di comunità. Eh, abbiamo sempre particolare attenzione sui temi ambientali legati. A, a questi settori e lavoriamo in aree problematiche o anche con gruppi di persone eh, vulnerabili. E come metodologia di lavoro mh, Callipolis cerca sempre di sviluppare le sue attività eh, coinvolgendo le comunità locali per dare loro più potere eh, sulle decisioni che influenzano la loro vita e supportando le autorità locali nello sviluppo sostenibile del territorio. Cerchiamo sempre anche di farci promotori di un dialogo e una, della costruzione di, di un sistema di, di fiducia tra comunità locale e, e, e, lo, e gli amministratori locali. Eh, nei Balcani, eh, Callipolis lavora dal 2008, anche se non ha mai avuto un ufficio là. Eh, lavoriamo con ONG eh, locali del territorio. Eh, le nostre prime esperienze di lavoro sono, sono state in Bosnia-Herzegovina. Eh, alcuni membri dell'associazione, siamo basati a Trieste, avevano eh, contatti personali con operatori umanitari che avevano lavorato in Bosnia eh, dopo, con la fine della guerra e da lì ci siamo mossi, ci sono state le prime missioni, l'analisi dei, dei bisogni, eh, eh, abbiamo conosciuto alcuni stakeholder come l'Università di Architettura di Sarajevo, eh, e una Municipalità d'Ovrigna vicino a dell'area di Sarajevo e da lì siamo riusciti a montare i primi progetti nei Balcani. Il nostro lavoro nei Balcani è stato reso possibile principalmente dai fondi della regione Friuli-Venezia-Giulia e dai fondi delle, nello specifico della legge 19-2000 sulla cooperazione internazionale. E durante il nostro lavoro in Bosnia eh, abbiamo conosciuto Oxfam e tramite, tramite Oxfam siamo poi arrivati a eh, lavorare anche in Albania. E I progetti che vi presento qua, eh, molto brevemente, molto parzialmente anche, sono WePower Albania. Eh, un progetto eh, sì, finanziato dalla legge 19-2000 eh, sull'empowerment femminile e sulla pianificazione di genere. Eh, Reelake, eh, un progetto di eh, rigenerazione eh, dell'area protetta del lago di Scutari, attraverso il coinvolgimento della comunità locale, questi due sono finanziati dalla legge 19-2000, e poi un terzo progetto eh, che è eh, un, una storia, un documentario che racconta eh, delle migrazioni, dei viaggi tra l'Italia e l'Albania di eh, alcuni albanesi, questo invece è stato finanziato dal eh, consorzio delle ONG piemontesi nell'ambito di un progetto europeo più, eh, più ampio. We Power Albenia abbiamo coinvolto tre gruppi di donne, tutte e tre che vivono nella Municipalità di Scutari, in un processo di progettazione partecipata che ci ha portato a definire una serie di progetti che abbiamo poi realizzato che eh, corrispondessero ai loro bisogni e anche alle loro eh, aspirazioni. Uno dei progetti, una delle richieste insomma, eh, che avevano fatto le, il gruppo di donne, eh, definita come prioritaria, era quella loro, questo gruppo di donne lavorava già nel settore tessile, a Scutari, e avevano chiesto di avere eh, un, dei corsi di formazione per migliorare le loro eh, competenze e poter essere in grado di eh, produrre eh, tessuti eh, vendibili anche ai turisti stranieri. È arrivata un'artista, artista, una, una tessitrice sarda che si è gratuitamente venuta a dare consulenza al progetto e eh, a queste donne per, sviluppare, appunto, per migliorare le loro competenze nel, nel settore tessile. Eh, un altro progetto invece è stato quello, un gruppo di donne di questo quartiere eh, popolare di Scutari eh, che, eh, che dicevano eh, che loro, queste donne avrebbero voluto lavorare ma eh, non potevano eh, perché erano impegnate tutto il giorno nell'accudimento familiare. Eh, grazie qui anche a una volontà molto forte del, della municipalità di Scutari e, e del Dipartimento dei Servizi Sociali, che era partner di progetto, eh, è stato possibile attivare eh, all'interno di una struttura, di una scuola primaria che già esisteva, anche un eh, servizio di eh, scuola dell'infanzia gratuito per. Eh, per i cittadini, per gli abitanti di, di quel quartiere eh, di Scutari. Eh, lavorare con le donne mh, per noi a Callipolis, che siamo anche un'associazione eh, quasi completamente femminile, è sempre molto eh, gratificante. E eh, quando, eh, alla luce de, di questo progetto, eh, siamo sempre convinti nel dire che eh, si debba investire di più nelle donne come, eh, come motori della società eh, civile eh, nei paesi, sono, eh, partecipano sempre con interesse, sono sempre motivate eh, nei loro incontri. Eh, recentemente, eh, in un'intervista che abbiamo realizzato mh, con un gruppo di donne in un paese a nord di Scutari, queste, queste signore ci raccontavano che eh, loro erano sempre chiuse in casa, non avevano non hanno niente da fare. Eh, accudiscono i figli che però a un certo punto crescono e hanno meno esigenze. E, e anche solo trovarsi fuori eh, per bere un caffè con le amiche eh, nei in questi paesi sulle montagne è considerato uno stigma, non è, è tanto accettato socialmente. Quindi pensate voi allo, allo spreco di risorse, di energie, di possibilità no? che potrebbero esserci e che non vengono ehm, sfruttate per la mancanza magari di politiche mirate in questo senso. Questa era la prima considerazione insomma, sul ruolo della società civile che eh, ci veniva di fare. Il secondo progetto, siamo sempre a Scutari, sul lago di Scutari, ci siamo concentrati su un villaggio che fa parte della Municipalità di, di Scutari. Questo villaggio è un villaggio di pescatori, si chiama Zogai, ha circa 200 abitanti e, e questo villaggio è all'interno dell'area protetta, dell de, de, all dell protetta del lago di Scutari. Eh, scopo del progetto era quello di riqualificare, contribuire a riqualificare ambientalmente eh, questo villaggio eh, cercando di far passare eh, alle, agli abitanti anche che eh, di non vedere che l'area protetta fosse un limite al loro sviluppo economico ma essere, potenzialmente può essere anche una, una risorsa per, per poter eh, sviluppare un certo tipo di, di turismo sostenibile. Cecilia, scusa se ti interrompo, è un paio di minuti. Abbiamo è quasi esaurito il tempo. Oh, oddio, scusa. Quindi no, no, anche lì coinvolgendo la, eh, detto, eh, coinvolgendo la popolazione in una serie di consultazioni eh, abbiamo eh, realizzato un playground per i bambini che non esisteva, e eh, riqualificando questo spazio al centro del villaggio che prima era una discarica e informale, ovviamente, e poi abbiamo costruito anche un bed watching. Eh, appunto eh, qua non era ancora stato montato ma è stato dotato di cartellonistica lungo la strada così appunto per promuovere anche visivamente eh, l'idea che eh, quest'area è un parco naturale e come tale deve essere tutelato un bel watching a disposizione dei ragazzi delle scuole e dei turisti e mh, la persona che sta entrando nel birdwatching watching è l'architetto che l'ha progettato che lavora in municipalità eh, a scutari e questo mi porta al secondo tema di cui volevo parlare il fatto che eh, molte eh, persone competenti e che hanno provato a investire in una loro eh, permanenza nel loro paese in albania eh, per migliorare la la situazione, la vivibilità del loro contesto, a un certo punto eh, decidono eh, per problemi economici di, eh, di emigrare, di andare altrove. Eh, come diceva prima Serena, la corruzione in Albania è tanta, eh, i servizi di base non sono garantiti, e, e con gli stipendi locali eh, magari è magari difficile riuscire a mantenere una famiglia in queste condizioni e quindi c'è anche una certa eh, fluidità e, e, e quindi molte persone tendono ad eh, lasciare che potrebbero essere un valido eh, riferimento per la società civile e tendono ad eh, abbandonare il paese. L'ultimo progetto, non ho più tempo quindi vi invito a eh, visitare il sito, sono le testimonianze di eh, questi albanesi che hanno vissuto per un po' in Italia, alcuni sono rimasti in Italia, altri sono ritornati e come appunto vedono loro eh, lo sviluppo del loro territorio e come immaginano il futuro dell'Albania dell e raccontano la loro storia. Vorrei salutare facendovi ascoltare eh, la storia di eh, Marcela, una cantante che adesso vive a Tirana. Speriamo che si senta. Sì. Vascetamadas, è una barchetta, è una barchetta di, di carta e la carta è un pentagramma. Di carta perché quella sera in cui siamo partiti insieme alla mia famiglia erano di carta i sogni, erano di carta le speranze, era tutto molto, tutto molto delicato, tutto molto. Fragile, bastava un'onda più grande e quella barchetta magari non, non, non c'era più. E poi questa carta è fatta su un pentagramma, questa barchetta l'ho costruita su un pentagramma perché. proprio perché la musica mi ha sempre accompagnata anche nei momenti più difficili. Il pentagramma era quello che, che ho sempre sognato, era. era erano, erano le onde per me, in verità. Era, erano le onde, e la musica era la, era la mia vita, ancora da scrivere. E gli ho messo un nome. Gli ho messo un nome perché i gomoni non avevano nome. Io invece nei film vedevo sempre le barchette, anche piccole, però con, con un nome, no? con, uh, con una sigla, un nome. Invece la mia non aveva un nome, per cui uh, ho messo direttamente L'anno della, della mia partenza, della partenza della mia famiglia, di quella notte, era il 1994, che era l'anno sì in cui ehm, da lontano vedevo, vedevo le luci del, della mia città di Valona sparire pian piano nella notte, e lì dove in quelle luci c'erano anche le luci della casa dei miei nonni, dei, dei miei ricordi, della mia infanzia, dei miei sogni, de, delle mie speranze, delle mie domande. Ma il 1994, anche come anno di, di inizio, di, di questa scoperta grande che era questa terra nuova, che era l'Italia, con, con tutte le sue sfumature, con i suoi colori. Eh, in qualche modo sono contenta che ci sia stato un momento in cui ci sono salita su quella barchetta, che mi ha portato dall'altra parte del mare. Sono contenta pure di esserci ritornata su quella barchetta, magari questa volta più grande, un traghetto con un nome e che mi ha riportata quasi per per assurdo, di nuovo indietro nel, nel, nel tempo, ma avanti nella storia, perché mi ha saputo regalare un sogno poi il ritorno, quindi, quindi questa barchetta rimane un po' il simbolo de, della mia vita. Avrei voluto portarci anche le onde, ma erano un po' difficili da farla con, con la carta. Marcella Cibucai, nata nell'84 a Luschnie in Albania, ho vissuto per vent'anni a Velletri, provincia sud di Roma, e da quasi otto. Sono ritornata nel mio paese e vivo a Tirana. Ecco, finito. Grazie, grazie Cecilia grazie per per il tuo intervento e anche per questa testimonianza, testimonianza finale. E allora io eh, do la parola all'ultima relatrice ora volevo dire che ho visto appunto che già nella chat c'è stata una domanda e svariate risposte eh, chiedo appunto sia ai relatori se hanno qualcosa da aggiungere rispetto a questa domanda o anche se ci sono altre domande da parte degli spettatori effettivamente eh, di utilizzare la chat se possibile perché credo che stiamo andando piuttosto lunghi con i tempi e quindi non so quanto tempo avremo effettivamente poi per Dibattito. E nel frattempo, do la parola appunto alla nostra ultima relatrice, eh, Eleonora Puddu, della Fondazione Pun Punto Sud di Milano. Benvenuta, grazie. Grazie, grazie Raffaella, grazie a tutti intanto dell'invito, io eh, sarò breve, questo è il vantaggio di parlare per ultimi, ehm, perché tante cose sono state già dette e su tante concordo e, e penso che per, per dire, diciamo, fare riferimento a una cosa che ha detto Milka, che mi ha molto colpito, ehm, purtroppo non solo in Serbia, il, le organizzazioni della società civile sono eh, sottostimate in termini di competenze, in termini di ruolo. Questo è un problema che abbiamo anche noi eh, ed è uno scenario molto triste nel senso che ehm, se non ci sarà un cambio di, di, di punto di vista, eh, soprattutto su questo, tanti processi di transizione, adesso tutti parlano di sostenibilità, di transizione ecologica, ma i processi di transizione non possono fare a meno eh, e non possono prescindere da un ruolo centrale della società civile che sia eh, riconosciuto, eh, riconosciuto ehm, Diciamo non per quella vignetta ma eh, riconosciuto davvero per una serietà, una professionalità, una capacità di ehm, dialogare con attori diversi. Ecco io inizierei così. Um, non ho preparato una presentazione in PowerPoint perché preferisco farvi vedere um, il sito di quello che è poi il progetto che ci ha più avvicinato ai Balcani eh, ed è questo. Um, e non, non starò a farvelo vedere in profondità ma vi racconto come è nata questa esperienza um, noi come Punto Sud siamo appunto un'organizzazione che è nata nel 99 e che eh, lavora nella cooperazione internazionale um, e soprattutto ha come centro del suo interesse, delle sue ricerche, del suo lavoro la società civile quindi ehm, di solito siamo parte e cerchiamo di sviluppare partenariati multi stakeholder. Eh, e eh, diciamo due delle tematiche su cui lavoriamo maggiormente sono l'ambiente, i cambiamenti climatici e eh, dall'altra parte i diritti e la società civile. Eh, quello che abbiamo fatto dal 2012 ad oggi, e uh, andare in questa direzione. Uh, abbiamo iniziato da un'esperienza molto piccola che si chiamava ENV Forum Environmental Forum, uh, che uh, appunto coinvolgeva noi uh, appunto Sud come uh, organizzazione italiana, coinvolgeva uh, lo European Environmental Bureau, che ha sede in Belgio, uh, e una serie di organizzazioni basate nei Balcani uh, occidentali. Diciamo che questa esperienza poi eh, ci ha spinto in qualche modo a, a voler strutturare eh, tutto quello che era stato condiviso, l'esperienza, la, la conoscenza e a fare qualcosa che potesse eh, davvero dimostrare che la collaborazione tra ehm, società civili di paesi diversi, che era quello che diceva Rea, che spesso manca, eh, potesse fare la differenza. E l'occasione è capitata con una, una call. Ehm, dell'Unione Europea eh, attraverso uno strumento che appunto ha menzionato prima anche Milka che è la Civil Society Facility eh, Partnership Programs e che aveva proprio questo tipo di obiettivo, eh, cercare una chiave per avvicinare l'Unione Europea ai Balcani Occidentali e alla Turchia. Eh, vista la complessità diciamo di questo tipo di trasformazione, eh, di portare ehm, certi valori che sono eh, o dovrebbero essere comuni negli Stati membri dell'Unione Europea ehm, anche ai Balcani Occidentali e alla Turchia o perlomeno capire ehm, che cosa ci fosse già e che cosa si potesse in qualche modo valorizzare le esperienze che magari ehm, spesso esistono ma non sono conosciute e questa era anche un po' la domanda ehm, che, che ha fatto eh, Laura eh, in chat eh, il fatto che ehm, spesso esistono delle, delle esperienze ma l'Unione Europea come istituzione non riesce ad accedervi. C'è un gap enorme in termini di informazione, in termini di... Um proprio humus della società civile e di quello che poi fanno i decisori politici. Spesso le agende non corrispondono, eh, ma l'Unione Europea perlomeno ha dimostrato di, di capire questo, senza capire quello che accade in ciascuno dei paesi dei Balcani occidentali e soprattutto quello che la società civile fa, mh, avendo comunque una grande eh, capacità di mobilitarsi, l'entusiasmo, eh, il fatto di arrivare alla cittadinanza e in qualche modo di essere un attore credibile, ecco, la, anche l'accesso di tanti eh, paesi mh, sarà sicuramente ritardato per colpa di questo eh, impasse. Eh, la civil society eh, facility che eh, l'Unione Europea ha poi creato, era stata eh, creata nel 2008 proprio per supportare lo sviluppo della società civile nei Balcani eh, occidentali e in Turchia eh, ai tempi della DG Enlargement che poi nel frattempo anche ha cambiato nome, è diventata DGNear eh, ed è un nome che ha un, diciamo, un suono anche più piacevole, non si tratta solo di eh, allargamento dell'Unione Europea che fa pensare immediatamente comunque a degli obiettivi politici, economici, ma anche a una vicinanza ehm, che dovrebbe anche in qualche modo trascendere poi la geografia, eh, ma noi, eh, soprattutto l'Italia, come dire, l'Austria, siamo paesi eh, veramente a parte confinanti, ma molto vicini a tutto quello che accade eh, nei Balcani occidentali e questa è una responsabilità. Eh, oltre che un'opportunità. E, e noi appunto mh, nel 2012, valorizzando l'esperienza Forum, abbiamo deciso di creare l'EnvNet, Environmental Network, proprio perché la, la Civil Society Facility eh, prevedeva il supporto a questi network regionali. Eh, nel nostro caso eh, coordinavamo quindi un, un progetto, pur essendo basati in Italia, e questo ha fatto una grande differenza, perché... La nostra reputazione, in qualche modo, il nostro ruolo neutrale, il fatto di non essere basati nella regione, ha consentito a tutti i paesi che vi hanno preso parte di sentirsi allo stesso livello. Questo eh, sicuramente è un non voglio dire un merito che ci prendiamo, però sicuramente una capacità eh, che abbiamo avuto ed era anche un, una richiesta che, che a liderare questo tipo di iniziativa fosse un'organizzazione non basata nell'area. e in più avevamo un partner scientifico che, è appunto, l'Environmental Bureau. Ehm, basato a Bruxelles, che ha un'expertise um, molto importante dal punto di vista ambientale. Um, perché abbiamo scelto di partecipare, uh, diciamo, a quella, quella e di creare l'Emnet? Nonostante noi, non, non, come dire, non siamo eh, un'organizzazione ambientale tuttora, l'ambiente è uno dei nostri assi di ricerca, ma è una cosa diversa, non siamo un'organizzazione ambientalista eh, vera. Eh, abbiamo pensato che l'ambiente potesse essere un terreno eh, di collaborazione più neutrale rispetto ad altri. Uh, il cambiamento climatico è un'urgenza ed è un'urgenza che non ha nazionalità o perlomeno non dovrebbe averne e quindi uh, insomma il chapter 27 della chi minuter per capire che cosa potessero fare um, i paesi dei Balcani occidentali uh, per avvicinarsi in qualche modo all'Unione Europea, agli standard che impone per poter accedere uh, ci sembravano un terreno su cui la società civile dei paesi che abbiamo coinvolto nel network um, in qualche modo potesse fare la differenza. Um, è stata un'esperienza che per noi uh, ha un, un valore enorme um, riuscire a vedere quel, quanta um ricchezza in termini di conoscenza, in termini di attivismo, in termini di eh, nuovi approcci eh, ci fosse in paesi che eh, non conoscevamo così bene, eh, per noi è stato veramente ehm, arricchente e la ehm, Civil Society Facility ha avuto questo mh, grande ruolo, eh, quindi di stabilire dei partenariati a livello regionale che è un, diciamo, un obiettivo ancora da raggiungere perché ehm, questo lo vediamo anche noi, non è un, una questione prettamente applicabile ai Balcani occidentali, ma le cooperazioni regionali eh, vanno costruite, non sono un processo automatico, perché spesso eh, se non c'è trasparenza di comunicazione, non c'è un... Um, davvero una condivisione di, di obiettivi, um, ciascun paese cerca giustamente di portare avanti determinati tipi di uh, attività che sono legate al background del proprio paese uh, e che sono priorità uh, ovviamente più sentite. Uh, il fatto di essere parte di un, di un network regionale non toglie a uh, ciascun paese di poter fare uh, quello che um, in qualche modo mh, è in grado di fare quello che necessita e quello che è più coerente con le priorità e anche con quelle che sono le urgenze percepite dai propri cittadini, ma l'appartenenza a un network regionale dovrebbe dare un'opportunità aggiuntiva, non dovrebbe togliere, non, è, non dovrebbe essere vista come un limite. Questo purtroppo non è un processo automatico e quindi l'idea di un partenariato come quello che abbiamo messo in piedi noi, che... Ehm, ha avuto all'inizio un progetto, un grant per 24 mesi, eh, a cui poi ha seguito un altro grant per ulteriori 22 mesi, quindi abbiamo lavorato insieme dal 2013 eh, a, al 2017, ehm, allargando il network. All'inizio avevamo con noi la Serbia, l'Albania, la, um, ovviamente, il Kosovo e la Macedonia del Nord. Uh, pian piano abbiamo deciso di ampliare e quindi sono entrate a far parte del nostro network anche um, il Montenegro e uh, la Bosnia-Herzegovina. Um, Avremmo voluto coinvolgere anche la Croazia, ma nel frattempo fortunatamente è riuscita ad accedere all'Unione Europea. Um, L'idea di, di questo network è davvero si è basata sulla costruzione eh, di un terreno comune, sulla valorizzazione delle competenze di ognuno um, e eh, sul fatto che appunto l'ambiente potesse essere davvero un... Un tema su cui lavorare, un tema su cui anche le esperienze già presenti in questi paesi. Uh, adesso guardo Milka perché appunto i uh, Young Researchers of Serbia uh, sono stati parte di un altro network che è ECRAN che è nato contemporaneamente all'Entnet, dove ehm, praticamente il 60% dei nostri partner dell'Entnet erano eh, altrettanto parte, l'Environmental Ambassador eh, in Serbia, Coplan in Albania, che è un'organizzazione legata alla Policy University, eh, a TRC in Kosovo, insomma tutto un tessuto di organizzazioni che davvero ha... Ehm, un enorme potenziale. E, dopo quattro anni di lavoro siamo riusciti a fare la prima ehm, conferenza regionale in Macedonia del Nord, una cornice bellissima che è quella del lago Orid, eh, dove finalmente si sono visti eh, dei risultati che potessero essere considerati regionali e dove siamo usciti con dei paper abbiamo pubblicato dei documenti che facessero vedere le visioni di ciascun paese ma poi anche una visione regionale perché per noi questo era fondamentale per poter influire a livello politico questo è, è un punto centrale purtroppo le società civili ehm, non sono ancora così ehm, considerate da decisori politici, spesso ehm, non solo perché le agende sono un po' diverse, gli interessi sono diversi, ma soprattutto perché ehm, in alcuni casi c'è strumentalizzazione della società civile, cioè dal punto di vista delle istituzioni eh, c'è un coinvolgimento quando serve. Quando il decisore politico si rende conto che non può arrivare a qualcuno o a qualcosa eh, senza la società civile, allora la coinvolge nei processi di decision making. Questo non è assolutamente sano, noi abbiamo cercato di, eh, di scardinarlo. In questo caso chiaramente essere un network regionale eh, forte, comunque con la presenza di due organizzazioni basate negli stati membri ha consentito di um, dare al network un'autorevolezza diversa e quindi di um, in qualche modo essere più ascoltati o perlomeno di accedere a determinati tavoli a, a cui prima non, non si accedeva um, io poi vi copierò sulla chat i link per vedere cosa è successo dal 2012 al 2017 quindi questi um, quattro anni pieni uh, di lavoro che l'Envnet ha fatto per rafforzare la società civile dei paesi eh, membri del network, l'allargamento del network grazie a uno schema di regranting e ehm, il fatto che ehm, si sia tentato di costruire un network forte a livello regionale ehm, per ehm, dare più voce ai cittadini, ma soprattutto per eh, dare più voce alla società civile attraverso le organizzazioni che ne fanno parte, perché sono gli unici interlocutori in grado di dare una voce ai cittadini singoli. Ehm, Concludo perché così c'è tempo per almeno gli ultimi dieci minuti eh, per le domande, dicendovi che um, dopo il 2017 in cui noi avevamo avuto questi due grant, uno iniziale e uno come follow up, um, il nostro network ha deciso di rimanere unito, non si è data una forma giuridica volutamente, ma eh, è un network permanente, è un network che tuttora esiste, quindi indipendentemente eh, dall'arrivo dall di fondi aggiuntivi, indipendentemente dal sostegno finanziario dell'Unione Europea, Um, questa è una volontà uh, condivisa da tutti i membri del network che hanno deciso di aderire a quello che è lo spirito e quelli che sono i principi del network indipendentemente poi dallo svolgimento di attività um, sul territorio che chiaramente con fondi zero è più complesso um, questo poi ha portato uh, alla fine del 2017 inaspettatamente alla nostra partecipazione a un'altra Um, col for proposal sempre dell'Unione Europea um, che non era un follow up di quella precedente quindi noi ci giocavamo tutto esattamente come se uh, l'esperienza precedente non contasse um, ma uh, ce l'abbiamo fatta quindi abbiamo avuto un altro grant per un programma triennale che si è concluso qualche mese fa e che appunto è qua um, l'Envnet 3 come dire siamo diventati un Envnet 3.0 tutti i membri sono rimasti um, e in questo caso il nostro obiettivo uh, era quello di um, fare un passaggio uh, successivo, ovvero continuare a contribuire alla costruzione di una società uh, civile pluralistica anche con il coinvolgimento dei media, perché i media possono essere un grande alleato ma anche un grande limite. Eh, a seconda dei contesti e quindi eh, nel nostro caso l'idea era di porci come un interlocutore indipendente ehm, anche diciamo ehm, affidabile dal, da questo punto di vista nel dialogo con i governi ehm, sulla eh, politica ambientale quindi su tutto quello che la politica ambientale può fare ehm, affinché questi paesi davvero eh, entrino a far parte dell'Unione Europea chi prima chi dopo appunto per la Serbia eh, si spera che il processo sia essendo già avviato sia più svelto ma anche per gli altri paesi um, che da candidatura si, ci si trasformi in membri o chi ancora non ha aperto i negoziati che lo faccia um, velocemente come um, argomento diciamo nuovo su cui puntare abbiamo scelto l'economia circolare che quindi desse un taglio a quello che era il tema del cambiamento climatico più largamente inteso ehm, in modo tale che eh, sulla circular economy si potessero fare anche dei ragionamenti ehm, diversi compreso, eh, alla fine di questo progetto, uno scambio di pratiche tra ehm, i membri del network e quello che è accaduto in Italia, che sulla Circular Economy eh, detiene un primato, quindi ha delle best practice da poter condividere, perché io sono molto d'accordo con quello che ha detto eh, Milka, con quello che ha detto Rea, l'idea um, di eh, avere in questo caso un'organizzazione italiana all'interno di questo network deve, in qualche modo questa è davvero una nostra responsabilità favorire questa circolazione di informazioni questa circolazione di buone pratiche ehm, perché è un, un learning process ecco questo è un uh, l'ultima cosa che, che volevo dire prima di chiudere eh, ah, sì. se, qu questo è secondo me il, il futuro come dire un um, Autosostanziamento delle, delle, delle organizzazioni dal punto di vista dei saperi, della circolazione delle conoscenze, ma un mutuo scambio, perché altrimenti, eh, diciamo, si perde un po' il senso di tutto questo. Grazie, grazie, grazie a voi. Nora. E, allora io vi ringrazio moltissimo eh, gli spunti eh, sono veramente tanti eh, vedo che appunto la, la condivisione per fortuna nella chat è continuata anche adesso c'è stata un'altra domanda a cui appunto eh, Serena ha risposto e eh, posso chiederti se puoi Eleonora di togliere la condivisione dello schermo perché vediamo, grazie e, mh, gli spunti sono moltissimi, io ho preso moltissimi appunti e ho segnato moltissimi temi ma non li dirò perché il tempo è tiranno e lascerò questo questo compito eh, a Luisa che odi, la direttrice di Osservatorio Balcanica o Caso Trans Europa che sono sicura saprà farlo molto meglio di me eh, purtroppo appunto non c'è stato tempo per avere una discussione aperta ma eh, almeno per quanto mi sembra se eh, sbaglio ditemelo ma mi sembra che tutte le domande siano state si sia risposto in chat. Eh, prima di dare la parola a Luisa, un solo minuto per dire che eh, l'attività la, di questo progetto, oltre al fatto che anche la discussione di oggi eh, confluirà appunto nel rapporto, e speriamo di avere altre occasioni perché veramente i temi sollevati sono stati moltissimi, eh, voglio dire che il 29 eh, novembre alle 11 eh, ci sarà diciamo, l'evento di chiusura che eh, non solo mh, vedrà diciamo, la presentazione dei risultati finali di questa attività sulla società civile e dell'attività parallela che in questo progetto è stata fatta con, con le scuole, eh, ma anche la partecipazione dei presidenti delle commissioni esteri ehm, dei paesi balcani, dei Balcani occidentali hanno già confermato il presidente della commissione esteri della Serbia e del Kosovo, per cui speriamo che possiate partecipare. Luisa, senza ulteriori indugi, ti do la parola. Grazie mille. Mi prendo davvero pochi attimi perché mh, ciascuno dei vostri interventi avrebbe bisogno davvero di... Eh, tanti mh, considerazioni, commenti sono stati davvero molto interessanti e vi ringrazio di cuore per il contributo che ci avete dato. E, mh, vorrei soprattutto per chi eh, mh, questi argomenti non, non li mastica quotidianamente nel suo lavoro, eh, mh, mettere in luce alcuni aspetti che voi avete eh, sottolineato nei vostri interventi, quindi necessariamente non sarò altrettanto strutturata di voi. Anzitutto eh, condivido la considerazione di Eleonora che mh, quel sen sentirsi dei supereroi che tirano un asino è un po' il, il problema di tutta la realtà del mondo non governativo ehm, europeo eh, e non soltanto de dell'Europa balcanica. E, mh, ce lo credo sentiamo tutti i giorni, tante delle, pro delle problematiche de delle della società civile nei paesi balcanici sono mh, problematiche anche da noi, in primis il riconoscimento del ruolo certamente eh, dobbiamo tenere presente credo sia emerso che parliamo di questioni molto tecniche, il capitolo ambientale della normativa europea, che chiamiamo a chi il capitolo 27, è uno dei capitoli più onerosi per i paesi in transizione e naturalmente è un capitolo molto importante delle normative dei paesi europei. Quindi grazie al cielo nel corso de de dei decenni l'Unione Europea e quindi gli Stati membri hanno adottato un insieme di norme molto articolate che ha lo scopo appunto di tutelare l'ambiente. I paesi balcanici lo devono ehm, introdurre nella loro normativa, ma ehm, per poterlo fare devono fare un grosso sforzo, un grosso sforzo politico, un grosso sforzo finanziario, non solo naturalmente di introdurre la normativa, ma poi anche di renderla efficace nella quotidianità. Questo... Il ruolo della società civile nel suggerire, nel monitorare l'adozione delle norme la e ehm, il loro rispetto e quindi un ruolo anche molto tecnico. Ehm, deve essere quindi deve esserci una competenza, è chiarissimo che ehm, un, le ONG devono avere in sostegno alla cittadinanza per poter decifrare. Questo insieme complicato di, di normative, di questioni, di problemi che non possono essere risolti un giorno sì, un giorno no, o affrontati un giorno sì, un giorno no. Questo in un contesto in cui tante sono le riforme da fare, ad esempio è stato molto interessante sentire Rea notare come la riforma della giustizia, che è un capitolo molto importante dell'impegno europeo nella regione, ha un impatto anche proprio sulle normative ambientali e anzi è fondamentale nell'incoraggiare la società civile a dire possiamo anche dire alle corti per portare avanti le nostre istanze. Questo cambiamento è un cambiamento epocale che potuto, ha potuto avvenire in Albania eh, grazie a, a questo processo di intervento europea ma sappiamo che il processo di integrazione europea è in durissima mh, crisi eh, per due ragioni fondamentali sono state citate da un lato gli stati membri che sempre sono sempre meno inclini a, a far andare avanti il processo e dall'altro per le difficoltà di questo processo nei paesi stessi ma va riportato costantemente l'attenzione la sua rilevanza nonostante la difficoltà nonostante mh, eh, il tempo che ci vuole e che ancora ci vorrà è certamente chiave. Lo sforzo che l'Unione Europea fa di dire, ehm, non sto riuscendo in un dialogo intergovernativo a portare avanti il processo, mi aggancio alla società civile. Che cosa che fa da mh, alcuni anni in maniera praticamente consistente è assolutamente centrale, eh, va riconosciuto come tale, ehm, lo sappiamo noi come realtà italiane quanto sono importanti i finanziamenti che vengono dall'Unione Europea per poter lavorare, tanto più nel caso dei Balcani perché è, uno, ehm, è un impegno finanziario ma anche un impegno politico, quindi questa alleanza società civili, eh, ehm, Unione Europea è un'alleanza un anche politica nel portare avanti le questioni chiaramente si è, è stato detto eh, questo può anche creare in realtà una difficoltà nella legittimazione pubblica dove soprattutto i mass media non sono non sono mh, come dire liberi non sono eh, mh, il soggetto in grado di ehm, spiegare al, al pubblico le questioni tecniche di cui anche le ong si occupano ehm, e quindi le, le questioni tecniche su cui le ong fanno un monitoraggio sul campo e, e che vanno spiegate a noi cittadini ehm, Simplificando, ma allo stesso tempo ridando la complessità del problema. Perché il problema è complesso: la crescita economica e l'ambiente da sempre insomma, vanno eh, l'uno contro l'altro. E, e quindi Ogni volta bisogna fare delle scelte oculate per fare in modo che non contrastino, dove quindi sia importante produrre energia, eh, consumarne magari di meno, e allo stesso tempo cercare di mantenere degli standard eh, accettabili. È chiaro che eh, c'è chi parla di decrescita, c'è cioè chi avversa il ragionamento, ma chiaramente esiste una contraddizione oggettiva eh, tra, tra lo sviluppo economico e, e la tutela dell'ambiente. E allo stesso tempo, eh, nei Balcani eh, questo necessità di, di migliorare gli standard di vita è sentita in modo particolare ed è difficile poter da italiani ehm, con tasse di consumo e di impronta ambientale molto più significativa andare nei Balcani a dire riducete i consumi. E, mh, e certamente eh, c'è anche eh, le ambivalenze eh, sono sicuramente tante e, e di tipo diverso è chiaro che ehm, eh, nel processo di integrazione europea eh, il sostegno le ONG devono andare insieme al sostegno appunto ai media per far sì che questo dibattito pubblico avvenga e quindi davvero funzioni la macchina del, del rapporto tra ehm, società civile, come eh, appunto soggetto in grado di monitorare ehm, i, i negoziati o in generale le politiche pubbliche, e insieme eh, relazionarsi ai cittadini, quindi conquistare la loro fiducia, ehm, e poi appunto lavorare ad un livello trasnazionale, che è altrettanto importante, è stato detto ripetutamente credo soprattutto in conclusione ma anche come auspicio credo che in questo seminario che adesso dobbiamo necessariamente concludere ci ricordi che l'ambiente è veramente una delle cose più evidenti della necessità di una collaborazione trasnazionale, ehm, ce ne sono tanti altri in teoria di campi nei quali è indispensabile, ma questo più di tutti ce lo ricorda, ehm, è importante lavorare eh, alla costruzione di eh, attività di studio, di ricerca e di azione, eh, comune eh, e che quindi implica un, un lavoro congiunto per non lasciare che il processo di integrazione europea eh, dei Balcani vada alla deriva ma al contrario rilanciarlo con convinzione eh, dal basso intanto grazie a tutti grazie a te, grazie a te Luisa per aver appunto come sempre eh, in modo molto chiaro eh, sintetizzato e ripreso i temi principali e ringrazio tutte le relatrici ehm che sono intervenute, appunto come sta ricordando Anna Ferro eh, in chat, eh, la registrazione del webinar sarà successivamente resa disponibile, per cui sia per chi vuole, diciamo così, ri, eh, riapprofondire alcuni passaggi, sia per chi non ha potuto oggi essere qui. Grazie a tutte e speriamo realmente di avere future occasioni, insomma, di nuovo di confronto, perché penso sia stata una giornata molto utile molto interessante. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.